benvenuti in questo nuovo video oggi stacchetteremo un bellissimo accessorio per la switch ma prima di tutto vai con la sigla oggi apriremo questa questo accessorio che ci farà diventare super forzuti no guarda è caduto anche orsetto eh si sì è caduto anche orso orsetto e guardate c'è anche un ospite che si allenerà con noi Carletto facciamolo vedere bene eccolo qua il nostro è Carletto è concorso dei sofficini dei 45 anni e l'abbiamo vinto e infatti ho detto come abbiamo vinto Carletto allora ecco. facciamolo vedere bene eccolo qua bello Carletto che si allenerà con noi con la coda e forse abbiamo già detto quasi quasi tutto dicendo ci alleneremo, sì, sì. Ci, si allenerà con noi eh. adesso. Non ho più scuse. E quindi andiamo a spacchettare il nostro accessorio, accessorio per la switch per la Switch e andiamo a vedere il Ring Fit Adventure. Eccolo qua è della Nintendo, e ci aiuterà a fare sport. Ecco qui vi faccio vedere tutti i lati, divertendoci, eh sì, ci divertendo. divertiremo e faremo attività. Allora, prima di tutto vi faccio vedere cosa c'è dentro, non include la switch. Iniziamo a togliere però l'accetto, sì. così lo vediamo anche meglio. Tagliamo, facendo attenzione, usando le forbici arrotondate. Eh sì, anche se ci metteremo un po' di più però. Poi poi Eccolo qua. Questa, in teoria sarei io il personaggio. E qua ci sono tutti i cattivi che non ci vogliono fare allenare. Qua ci sono uh, difficoltà. Ok, credo che possiamo mettere i livelli di difficoltà. E come vi ho già detto non include la glitch, c'è scritto qua, in piccolino. E dentro c'è il gioco, vabbè, il laccio per la gamba, che così vede se fate sport o siete furbetti. Perché io so che qualcuno, anzi... Il sottoscritto la, dietro la telecamera non fa molto sport. Con chi ce l'hai? Con Carletto, secondo me. Eh, Carletto, mannaggia. E il ring con, che è una specie di volante, come lo chiamo io. E poi voi inserite qua e qua i Joy-Con. Ora che abbiamo tolto i laccetti, lo apriamo. Si apre da qua. Che a volte io non riesco ad aprire le cose mie studio la scatola, ma non riesco mai a volte ok, giriamo come scatola credo che sia resistente in prima pagina vediamo già il gioco wow con i mostri I e il nostro personaggio immagino vi ho fatto un'ipotesi adesso facciamo la l'apertura della, della scatola del ring fit del ring fit cioè del ring, on, ring con se non sbaglio fra un anno e mezzo faremo vedere come si gioca eh sì no scherzo dai come si sì? <ride> sì. dobbiamo provarlo perché bisogna fare attività fisica bisogna mettersi in forma in forma guarda che bella scatola con tutti questi colori caldi dal rosso arancione e giallo bellissimi ed ecco qua il nostro ring con Io aprirei prima il laccetto E poi il ring con Come imballaggio mi sembra ottimo Allora Poi anche con questa carta che li lascia Che protegge sì, sì. Allora qua immagino che si inserisce il, il joy con Qua guardate dove ci sono le mie dita? Immagino che si mette, metta dentro. Poi qua c'è la fascia per metterla alla coscia. Immagino. E poi qua c'è la scritta Nintendo Switch. E sembra anche abbastanza morbido. Guardate: ok. Allora, poi vediamo il nostro um, cerchio: il nostro ring. Ring che utilizzeremo wonder. per l'attività. Poi ho visto anche una cosa per attaccare il, nostri, il nostro Joy-Con. Qua inserirete il Joy-Con. Vediamo se... Uh, morbido! Qua sono morbidi perché credo che faremo sport anche per le gambe. E guardate... Uh... È anche abbastanza morbido. È di... Morbido ma deve essere sì, resistente. Sì. Credo che sia di gomma, gomma dura. Non lo so. Gomma... Ecco qua. Il nostro ring con. Ecco qui vi faccio vedere un po' com'è. Qua si inserirà il nostro, il nostro joy con. Ed ecco qua. Beh, diciamo che non ci sono altre, tante altre parole. Sì. Andiamola a provare! Assicurati che il ring con la fascia per la gamba e i controller Joy-Con siano pronti davanti a te! Indossiamo la fascia per la gamba! Assicurati di poter vedere bene lo schermo! Infila il Joy-Con sinistro nella tasca della fascia per la gamba. Siediti su una sedia. Posiziona la fascia in alto sulla gamba sinistra sopra il centro della coscia. Assicurati che non scivoli. avvolgi la fascia attorno alla coscia fai scivolare l'estremità della fascia nel passante stringi la fascia tirandola verso destra e mentre la tiri blocca nell'estremità la fascia per la gamba è pronta la fascia si allenta, stringila nuovamente. Assicurati che la tasca della fascia sia al centro della coscia sinistra. Ora prepariamo il ringcon. Collega il joycon destro al Rincon. Fallo scivolare fino a quando senti un clic la resistenza del ring con misurando la tua forza quando lo comprimi o lo allanti ok per cominciare misurando la tua forza di comprensione. segui l'esempio ok tieni il ring con entrambe le mani e guarda davanti a te okay. comprimi il ring con forza Sicuriamo la tua forza di allargamento, allargamento, segui l'esempio Ok Tieni il rincon con entrambe Alle le mani e guarda davanti a te okay. Allarga il rincon con forza È stata calibrata in base alla tua forza. Ora regoliamo la fascia per la gamba per adattare l'allenamento al tuo stile di corsa. Ok. Per prima cosa, misuriamo il tuo ritmo della corsa leggera. Assicurati che la, faccia, la fascia sia ben avvolta attorno alla coscia sinistra. Segui l'esempio mostrato. Vediamo qui. Vediamo. Mi sembra Ok. Divarica un po' le gambe e mettiti okay. in posizione. No. Fai una corsetta leggera sul posto. poco le gambe e mettiti in posizione eretta. fai una corsa veloce sul posto okay. ok molto bella le impostazioni della fascia sono state regolate in base al tuo stile di corsa puoi modificare queste impostazioni quando vuoi selezionando il mio menu. ok come prima ben fatto primo passo lo stretching dinamico. E tipo il personale che fa? Mm. Prima di ogni all allenamento è consigliabile fare sempre un po' di stretching dinamico. Lo stretching dinamico può dare flessibilità al tuo corpo. Oh. Conviene farlo prima dell'allenamento dell per aiutare a riscaldare i muscoli e a prevenire infortuni dovuti a muscoli troppo Ok, così questo pochi. È... sta addormentando. Non è uguale allo stretching statico. Ok. Ehi! Fit, sei ancora con noi? Facciamo un esempio pratico. All'inizio potrebbe essere difficile studiare il di fit, ma è normale, quindi non ti scoraggiare. Ok. Cominciamo con lo stretching dinamico. Segui Fit ma senza esagerare con i movimenti. Okay. Bene, e ora musica. Segui gli stessi movimenti di Fit. 3, 2, 1, via. Solleva a turno le ginocchia e tocca il ring. La schiena deve rimanere dritta. Ancora una volta. Molto bene. Ora passiamo al sollevamento dei talloni. Solleva le caviglie verso l'interno e tocca il rinco. Concentrati sul movimento delle caviglie verso l'alto. Ancora una volta. Molto bene. Passiamo all'allungamento della schiena. Fai un lungo passo in avanti e affonda il bacino. Non spostare le ginocchia troppo in avanti. Ok. I piedi devono puntare dritti davanti a te. Ancora una ripetizione. Ok. Molto bene. Infine, divarica le gambe e allunga i muscoli laterali. Okay. Solleva il rinco e piegati su un lato. Mantieni dritta la parte bassa della schiena. Ok. Mentre espiri comincia a piegarti <susurra> Ancora una ripetizione no. Ottimo lavoro okay. Ah era il riscaldamento Ok Ora andiamo a esplorare il mondo della nostra link fit avverso Ok Ok allora Qua dice di prendere l'acqua e la l'asciugamano quindi andiamo a prenderlo ecco fatto ora incominciamo il nostro allenamento Scegli l'aspetto del tuo personaggio e poi si parte in bocca al lupo Ok. allora sono fermi da poi. vediamo C'è la marroni. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Basti il ferro finché è caldo, no? Allora andiamo, giudicando. Io e te assieme possiamo raggiungerlo. Ok? Allora andiamo. Dirigiti al luogo contrassegnato del simbolo colorito, Ok? Più avanti c'è una porta Andiamo a dare un'occhiata Prendere la mira significa che sono male allineata Rivolgimi verso il basso per ricalibrarmi Ostacolo in vista! Oh, come ostacolo! Lutami verso il basso e comprimimi! di scale si sollevi le ginocchia per bene verso l'alto. per respirare tutto l'aspirato okay. Così Bene, muoviamoci Ora facciamo una bella cosa della vittoria e la tua fatica si convertirà in preziosi punti esperienza. Ok. Bene, gambe, Accovacciati e accumula il devastante potere degli scuoli e poi distenditi verso l'alto. Vittoria! Ok. Ok. Oh, uh. E questi sono i primi risultati. Direi ottimo.